Ciao a tutti, sono Grizzly. Allora, una velocissima nota tecnica. Domenica 21 febbraio 2016 andrà in onda, che bello questo termine, in onda, come un emittente. No, vabbè, scherzi a parte. Eh, sul mio canale YouTube ci sarà la puntata numero 105 di Diario di Viaggio On The Road che è una puntata molto speciale, perché è il secondo compleanno di Diario di Viaggio on the road, ed è un'occasione che vorrei festeggiare assieme a tutti voi con una bella fac, quindi quella che <ride> dovevo fare per i 600 iscritti e ho sempre rinviato, per cui se Avete delle domande, se avete delle curiosità, se volete chiedermi qualcosa, fatelo tranquillamente sui commenti di questo video, oppure su Twitter con l'hashtag di VOTR. Naturalmente la puntata che andrà eh, domenica 21 sarà registrata sabato 20, quindi il termine ultimo per farmi le domande logisticamente è venerdì 19 febbraio. Allora, vi lascio sul doobly-doo innanzi i miei link social, vi lascio anche i link agli altri video delle FAC del canale. E se avete qualcosa che vi incuriosisce, se volete farmi qualche domanda, se volete chiedermi qualcosa, andate tranquillamente di nuovo sui commenti, su Twitter, con la stag di VOTR, e noi ci vediamo con la programmazione solita di questo canale, ma soprattutto domenica, 21 febbraio 2016, alle 8, con la FAC. Bene, ciao a tutti e grazie!